Buonasera. Buonasera cara. Cosa l'ha spinta ad approvare il progetto del cinema all'interno della nostra scuola? Non c'era nessun motivo valido per cui non, no, non, non ci spingessimo in questa progettazione. E un progetto cinema integra veramente tutte le competenze trasversali che si chiedono ad uno studente. Ha avuto un riscontro positivo tra gli studenti a suo parere? Beh, al momento sì, la partecipazione è stata eh, entusiasmante, i ragazzi hanno frequentato eh, superando tutte le difficoltà dovute al sovraccarico di lavoro. La partecipazione, la frequenza è stata costante, quindi è veramente un, un progetto che ha avuto pieno successo. Eh, cosa si aspetterà invece dai corti che vedrà stasera? Io ho già visti i corti perché siccome sono in, uh, ehm, erano oggetto di valutazione io non potrò garantire la presenza sino alla fine, quindi io ho già visto, ho visionato i corti e ho espresso le mie preferenze che sono state date al professore Rollo. Va bene, grazie mille Salve.